Deadpool, io lo compro ragazzi. Comprate il Battle pass come me. Solo con il codice Creatore Forto, mi raccomando. Fra, che figata. Qua veramente si possono cambiare i personaggi. C'è... Cioè... No, raga, bellissima sta cosa. Finalmente un personaggio... Raga, finalmente un personaggio che si può modificare. Vabbè, raga. Uh, ok. Sta un bel po' di roba, quindi... Le modalità hanno messo qualcosa di nuovo? No. Ci sono quelle classiche. Allora, raga. Io direi andiamo in duo. Così, fill, e vediamo un po' di fare la nostra prima partita Ok ragazzi, quindi ci sono delle zone che non ho ancora visitato Non so se le hanno modificate, credo di sì Vabbè, comunque ho messo ragazzi la modalità duo, ovviamente Il mio alleato si è sconnesso, quindi siamo da soli Credo che questa sarà una cosa molto ridicola Perché non, non sono più capaci di giocare in solo versus duo Lo sento un po' basso, oggi niente sfide Oggi ragazzi, la nostra sfida è divertirci e goderci fortemente Come non ce lo godevamo da un po', cavolo <coughs> Non so neanche che armi hanno aggiunto sinceramente Non so se li hanno aggiunti, ragazzi Sono proprio Non ho letto neanche le notepatch L'avrei dovuto fare me ne rendo conto ragazzi Ma non ho voluto leggere niente proprio Ok una terra Attenzione eh Qua per giocare mi sa che dobbiamo fare... stare un attimo attenti Ok uno l'ho eliminato perché evidentemente ce avranno eliminato il compagno Quindi <ride> Una situazione un po' particolare ecco Allora là ci sta qualcuno ragazzi A posto Attenzione Oh, tra l'altro primissime kill nella stagione Eh, parliamone, raga, parliamone Allora, no, non parliamone, cioè non ci interessa in realtà Però vabbè, uh, figo, figo, figo Prima kill nella stagione 2, ok Attenzione che sta questa musica altissima, cavolo Devo abbassare necessariamente il volume, è troppo alta Non lo so, sotto, ma sotto stanno fai cioè, cioè, sta succedendo qualcosa Io non, non ho capito Credo di sì Ah, a parte che ho rimesso la minican, infatti, cioè Hanno rimesso la minican, ok Ah, ma veramente Uh, che figata No, ragazza, questa cosa dei condotti è stupenda. Non scherzate proprio, che figata. No, vabbè. No. È fuggito. Ma non c'è modo di disattivare, sicuro c'è un modo per disattivarle Perché non posso stare veramente facendo questa cosa a mano Cioè è proprio ridicolo No, dice che... Ah, solo i ghost possono accedere! Ma sei serio? Io ci ho messo pure mezz'ora ad aprirlo Eh, No, raga, aspettate, ma qua sta gente Sta proprio gente Man, stavo con lo scar silenziato. Tra l'altro, che cavolo mi state dicendo, raga? Ma io non sto capendo niente. È il panichello, è proprio il panichello. Oh, uh, guys! Forte the Gamer? Ok. Va bene, va bene. Che Forte di Gamer, ragazzi? Ah, c'è il suppressed. Vabbè, prendo questo, è più precisa. Lo sappiamo tutti ormai da anni, quindi... Mamma mia. Mamma mia, signori. Ma lo scar silenziato di che rarità è? Ah, no, no, no, no. Ok, se di questa rarità no. Io pensavo fosse meglio delle M4. Mi sa che è la stessa cosa. Va bene, ragazzi. Io credo che qui ci dovremo tornare quando... Potremmo fare tutto quello che è a nostra disposizione, tipo aprire le porte, cose di questo tipo. Porca miseria. guarda una pozza grande, ce la facciamo e poi ragazzi ce ne andiamo. Questa zona qui non va bene, specialmente se io sono da solo. Questa tra poco diventerà un casino perché sta vicino alla safe. Tutta la gente un po' curiosa credo che ci andrà. Quindi non lo so, non voglio andarmene ragazzi. Non voglio affrontare troppi team da solo. Ricordatevi che il nostro compagno ci ha lasciati. Ah Ora sono un go Figo Quindi teoricamente io Ora potrei tornare dentro E raga Qualcosa me lo vado a lootare Perché ora sono ghost Carino Cavolo gente Porca miseria Raga però si stanno fightando. Mi conviene intromettermi ora Che stanno più team E posso Insomma fare la mia mossa Ecco Dopo non credo che mi sarà stata Che mi sarà data La stessa possibilità Infatti già si stanno a feda. Ok? Devo fare questa. Ok ragazzi questa cosa non sta continuando bene Devo essere. Ma che cavolo mi stai adi Cavolo Quei nemici dietro spero ragazzi che non prendono la mia zipline o facciano cose di questo tipo Altrimenti poi diventa veramente un casino gestirli Erano in due Sono riuscito anche un po' a dargli fastidio ma non eliminarli Erano bravi O meglio Uno di loro aveva il rampino quindi poteva saltarmi addosso mentre sparavo l'altro Era veramente una brutta situazione Cavolo Ok, ragazzi, lo stanno andando a rianimare. L'ha rianimato, credo? Eh, mi sa so che io me ne vado. Altrimenti, io muoio qua. Ok, un altro è Lost in the Storm. No, ragazzi, l'altro il cavolo Lost in the Storm. C'ha. lo spara bende. Ragazzi, siamo attenti perché qua non siamo soli. Eh, siamo ancora in nove, siamo tantini. Io fortunatamente vado a giocare in casa all'Easily. Non vattene a, Lazy Lake. a te reboot. Porca miseria Uno versus due Hanno veramente rimesso l'arco Con cinque proiettili però L'hanno malamente nerfato Se mi fossi accorto prima dei proiettili non l'avei preso Ragazzi stanno Su una montagna camperati Là Mamma mia. Guarda, il problema è che sono due e questi sono forti. 나이 나이 나이 Ragazzi l'ho persa Io ve lo dico Ci proverò fino alla fine ma l'ho persa materiali, raga. Vabbè Si è suicidato l'ha fatto apposta Vabbè ragazzi per me questa è vinta non mi interessa Hanno giocato come dei deficienti E questo si è messo fa il, lo stupido Comunque va bene così ragazzi GG mamma mia che partitona Vabbè ragazzi comunque ripeto per me è vinta perché quel tipo l'ha fatta apposta a fare quella cosa Perché se fossimo stati uno contro uno avrei vinto io Quindi scialla Vabbè ragazzi quindi spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un like Commentate qua sotto cosa ne pensate di questa nuova season E noi ci becchiamo alla prossima Ciao